C'è Chiara Ferragni, con un abito nero brillante accompagnata da una bambina. Lustrini, elegantissima. Paolo Iannaci al pianoforte. L'arena di Verona ai cori, hai sentito? Sì. Chiara, Chiara, l'amano tutti. Suo compleanno è domani, eh? 7 maggio, mm. 30 anni, ha cominciato a festeggiare a metà settimana. Per chi non lo sapesse, Chiara Ferragni è la fidanzata di Fedez. Beh, penso che... No, che per dire, magari qualcuno, parecchio. No, sai, magari qualcuno... Chi è Chiara, chiara Ferragni? Che, chi è? La più famosa fashion blogger italiana, eh. Nel mondo assolutamente the, the Blonde Salad Attenzione immagini Di loro due Chiara e Federico Backstage del servizio fotografico Di Manet in Chiara e Federico a Miami Suppongo Un bacio A letto Alla... Eh. Golden Globe era quando sei vestito uh, tutto così sì. elegante. Il tuo cuore. Aspetta, Arena di Verona, fai vedere il tuo cuore. Tutti con il cuoricino rosso in mano all'arena. Uh. Fedez in smoking. Prendo quello che prendi, te. Eh? Quattro bicchieri di Chardonnay. Pieni di ma, pieni di sé, Ci si ribelle fra un po'. Bene alle tre. Tutte alle tre. ho ancora visto la tour in Fent. Blocca, malpensa e ci baciamo a Chart. Gol a nulla invece eccoci qua tu la mia calamita o la tua calamità, una dose di certezza per le mie velleità per sempre sarà non servono anelli che ci tengono assieme perché gli anelli sono fatte le catene seppur così presto non ne faccio altrimenti cuore in arresto favorisca i sentimenti nel pomeriggio lasciamo la stanza io che non dormo sui voli Lufthansa tu stai ancora un po' Ho fatto il nodo alla cravatta fino ad ora La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola Mi spiace ti sei preso un paranoico d'adozione Per questo ho un problema, per ogni soluzione Non ci pensi, no Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi oh, Sembrava nulla invece eccoci qua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 Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere, forse. Sì. No, vabbè. È in ginocchio. Con un e anello. Lei, e lei ha detto sì, perché lo sta baciando. Sei matto, le dici, sei matto. E Federico ha chiesto a Chiara sì sì lei sfassi sì con la testa Sì, sì, sì. si sì sì sì. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Baci, baci, baci. E tutto questo è successo in diretta. Qui da noi, forse... su RTL si si si si si si si si si si si si si si si si si